Per rispondere a questa domanda dovrei vedere prima di tutto il tuo progetto, quindi le dimensioni, come sono esposte le finestre, quindi i punti cardinali, e dovrei chiederti quali sono le tue priorità. Ad esempio, se è l'isolamento termico, se è l'acustica, se è la luminosità, se è la sicurezza anti-effrazione, ci sono tante cose che a seconda delle tue risposte vanno poi a farmi preferire di consigliarti un infisso in PVC piuttosto che un infisso in alluminio è un po' come l'esempio che faccio sempre nel mondo delle auto non è che è meglio una cabrio o è meglio una SUV dipende dalle tue esigenze se è una seconda macchina in quanti siete in famiglia il tipo di strada se ti serve 4x4 se non ti interessa niente quindi anche negli infissi non esiste questo praticamente questo limite netto tra infisso PVC e infisso in alluminio di base l'infisso in PVC è un infisso che se non ha dimensioni molto grandi può funzionare può costare meno inizialmente un sermento in alluminio, è un sermento che ha più resistenza nel tempo e anche più resistenza meccanica che mi permette di fare aperture più grandi, un profilo in PVC è più caldo al tatto, un alluminio rimane più freddo ma è solamente una sensazione, perché se vado a guardare la prestazione termica di un buon infisso in PVC e un buon infisso in alluminio sono abbastanza simili come valori, anche perché un infisso con un vetro fatto come si deve e la parte predominante è il vetro, con la cannella termica, con il gas argon, magari ho due metri quadrati di vetro e 0,20. m, 25 metri quadrati di profilo termico nel caso dell'alluminio e il pvc invece è già termico di suo capisci che le prestazioni sono abbastanza simili poi subentra la durata nel tempo la manutenzione e in queste cose un materiale è meglio dell'altro quindi per arrivare a rispondere alla tua domanda è importante fare una consulenza capisco che fare questa consulenza con chi ti deve vendere le finestre è veramente molto difficile perché c'è un conflitto di interesse troppo grande ma se abiti lontano dalla bisacchi non ti possiamo servire direttamente con la vendita degli infissi puoi approfittare del servizio di consulenza che abbiamo messo a disposizione proprio in questi casi per saperne di più vai su www.blogbisachi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata la faremo direttamente io te in video telefonata ciao e al prossimo video